Si sta scaldando. Tieni la tua spada di caccole <ride> che ormai non. Sei emozionata? L'hai mai fatto? L'hai no, mai fatto la ceretta no, per il naso? No, no. Seba farà amicizia con Indy e proverà assieme al un meraviglioso strumento di tortura medievale per rimuovere i peli del naso. ragazzi benvenuti in un nuovo video oggi proviamo con Lilletta questo regalo allora. meraviglioso che ha appena ricevuto che è la wax per il naso quindi come depilarsi i peli del naso in pochi minuti In modo pratico e pulito Allora praticamente bisogna aprire questi, apri questi Lo step number uno, aprire ma questo Ma devi metterli in un sacchetto? No, o no? questo è il sacchetto, ah, okay. però bisogna aprirlo Poi adesso lo devi rigirare su se stesso Tipo, vedi che qua l'hai girato un pochino E tipo, tipo ma, non mai. Ma, ma non c'è molto da girare qua In come si fa? Ma sembra che li mette dentro un sacchetto Cosa c'è scritto ah, qua? Ah, in questo sacchetto bisogna metterlo forse Ah, Cosa c'è scritto qua? Allora. Traduca, traduca lei. Allora praticamente tu devi prendere 8 grammi di, di quello Come fai a contare 8 grammi? Eh, Cos'è? Un ah, okay, spacciatore? Prendi, prendi la metà di questi Perché questo vale per due volte vedi? Quindi se magari ti piace, è una situazione che ti piace, lo puoi anche ripare okay. Poi lo chiudi, si sì. allora, Adesso lo metti, quanto, quanti gradi, quante watt c'ha il tuo forno a microonde? 800, ma se metto questo nel microonde esplode, no? No, no nel microonde <ride> Praticamente lo devi mettere nel microonde per due minuti Vabbè però il tuo è più forte, no? C'ho anche da 500. Allora fai da 500. 500 due minuti e mezzo. Andiamo a mettere questo nel microonde Siamo a 6,40. Va bene, se no c'è 4,80. 6,40 va bene. Allora vabbè, facciamo un po' di equazioni. Io lo, metterei, io lo metterei in. in Minuto e 50. la miseria. Ok, bene. Si sta scaldando. Tanto, vediamo già che cos'è il prossimo passo. Sei emozionata? So. L'hai mai fatto? No. L'hai mai fatta la ceretta no, per il naso? No, no, no. Neanche io l'ho mai fatto. Ma quindi la provo io. Sono cose anch'io. Oh, sei... Eh no, certo, cioè devi soffrire pure te. Uh, Ma ah, dopo che sto robo si è scaldato, e secondo sì, me si sbaglia anche secondo sto solo. Secondo sacchetto. me dobbiamo. Devo... Guarda, ci sono un sacco di punti da fare. Lo Ma step... guarda, che secondo me si è <ride> no, Nooo. <ride> Allora, vabbè, lo step 3 praticamente lo apri e sarà molto caldo, c'è cioè scritto Atsui E poi praticamente devi intingere quella specie di bastoncino e devi farlo diventare tipo così E poi questo te lo metti nel naso Giri e poi escono fuori i peli Sì, però devi girarlo nel naso, vedi? Certo lo step 5 lo eh. giri e poi premi anche col dito sulla narice Ancora 42 secondi. Esploderà casa di Lilletta. Benissimo, non esploderà. Eh, che meraviglia. E Poi, e poi lo poi position... esce tutto il pelo dopo. Sì, dopo devi aspettare da un minuto e mezzo a due minuti. Ah, con questo robo nel naso? Sì. Che meraviglia. E poi basta, finisce così. Non sei emozionata? Dai, un pochino emozionata lo sei, di dai sì, che prendo un piattino. Bene, che ancora 12 secondi per l'esplosione nucleare. Yuriko no? non lo voleva fare. Bisogna provare nella vita ste cose Che gli uioli lì buon Allora, vediamo Uno, Uno, zero Ma non si è sciolto niente? Come non si è sciolto? Niente? Sono ancora tutti nei pallini Sono caldi? Com no, no, scaldalo di più Un altro metto due minuti scusa, allora lo metto 800 Ok Bene. Scusa, eh, ma cos'è che diceva qui? No, ma guarda, c'è scritto, devi metterlo Nel denci range per 2 minuti e mezzo 3 minuti a 500 va Oppure 2, 2 e mezzo è forno industriale, cioè, perché qua non si è scaldato niente Ok vabbè aspettiamo un altro minuto e mezzo Adesso si sono molto più sciolti di prima sì, Vedi vai. che sono più rilassati Poi senti che ho un profumino di ceretta Mmm Senti quella eh, mia mia Vediamo vediamo eh, si, si sono sciolti Ok è azzui, c'è scritto che azzui, In effetti sì, è caldissimo Ok allora dobbiamo prendere anche i bastoncini Allora adesso c'è l'azzui qui Prendiamo questo <ride> io ho preso una sottomarca in realtà di questo perché costava meno ma secondo me non funzionava. vabbè piccatelo nel naso dai via veloce ma secondo okay. me non è caldo abbastanza ma serio? ma secondo me non è caldo abbastanza questo ma non è caldo per niente? no? è tipidino cosa mi mettono dentro <ride> questa cosa? mi scaccolo e basta cioè che mi basta ma secondo, me, secondo me deve essere più caldo questo allora li mettiamo dentro proprio con il filo nel naso. te lo dico, guarda proprio caldo provaci, provaci ho detto, però, almeno anche me. Tra a me per l'altro mi metto questo no, ma tieni la tua spada di cacco le ho detto ormai no bene wow, fa proprio male mi sento mi sento proprio i peni che pelano, ragazzi ora no, ma... oh, io giro però non succede niente no, ma devi aspettare adesso un minuto e mezzo così l'hai girato una volta <ride> Ma dici che è così? Ma perché imbarattante sta cosa? Guarda c Ho che uno fanno... stecco nel naso, non so, fai te È proprio una cosa bella, è bella come gli idol che si vendono qua a 2.000 yen Questo cioè... lo vuoi tenere per ricordo Proprio, guarda, ci faccio giocare il gatto Indy! Fai vedere Indy, dai, che almeno c'è qualcosa eh, di bello, bello in questo bello. video Aspettiamo, ditemi 30 secondi, fino ai 5 Va bene, dai Voglio il mio Mia rivista preferita Pietta sì, do gonfio palloncini Sì ragazzi questo di nuovo con l'enfisema Rebellion, guarda com'è Rebellion questo qui è eh? la ribellione dei cinquantenni questo ho 50 cinquant'anni tutti però eh! Oh, mamma mia, cioè cos'è Rebellion? dai, Perfetto. ma è per le signore ok, togliamo? 3, 2, 1 non è cambiato, non ci sono i peli non ci sono <ride> i peli oh, però c'è il mio naso che sta di resina <ride> bello questo è stato proprio però no, guarda che miwt ce no eh è ah, vero io no eh ma perché tu l'hai fatto troppo poco proviamo no. un'altra volta no basta posto così questo lo devo tenere come ricordo se proprio <ride> Vabbè, io, io lo butto Io voglio riprovare Ecco Sei oh. sicura che non vuoi più riprovare? Vieni, te lo porti a casa No, no, ma no, non io... No c'era un altro pacchetto Però io vorrei mm. sei sicura che non vuoi no, riprovare? No, no. grazie posto, posto così, così. Yeah! Vabbè diciamo che Forse avevamo no? pochi peli noi Originariamente può dentro essere, il naso Quindi l'esperimento ha Cioè non sappiamo se ha fallito o successo È stato più un cesso che successo <ride> E' bello, ci vediamo alla prossima, questo intanto sto morendo per l'enfisema e i peli del naso con la resina No, sono Mr. No di... Ah, di è quello con la testa a cazzo Bene, comunque ci salutiamo così <ride> Mi vergogno un po' senza peli nel naso. Eh eh. eh, eh, e poi eh più se... altro che altro è i... che cioè, tutti i peli nel naso nella narice destra e non è neanche una nella narice come le destra. donne che si depilano una gamba sia sì, una gamba no. no. Quindi capite il mio disagio. Vabbè, noi ci vediamo domani con un nuovo video alle 2. Eh, grazie eh, Lilletta per aver provato questo. Chi li vuole nel giveaway me lo scriva nei commenti, eh, Lo terremo ovviamente. E ci eh, vediamo domani. Certo! Ciao. Ciao. It was okay.